Cosa le voglio dire, noi non finiremo di cercare la verità e gli altri e tutti i responsabili di quello che è accaduto e questo credo che è uno scopo che converge con il suo, quindi eh, diciamo che noi teniamo ferma la nostra posizione di difesa del cittadino, della sicurezza e quant'altro, eh, però... La ringraziamo perché ha dato un contributo qui oggi probabilmente anche a noi per andare avanti in questa ricerca della verità che andrà avanti contro chiunque la vuole nascondere siano essi magistrati, siano essi grandi compagnie armatoriali e quant'altro quindi le auguriamo soltanto buona fortuna Io le dico, io la ringrazio di tutto non... Come le ripeto, io vedo che eh, la magistratura sta dando il post, facendo il possibile, eh, ha offerto perizie, contro perizie, ci sta dando l'opportunità di discutere, di, di fare le escursioni dei testi, creando anche un ambiente non ostile, in, cioè dove tutti quanti siamo a nostro agio a, a, ad esprimerci. Quindi questo è un aspetto che io terrei a precisare perché è la verità la seconda cosa è la trasparenza con la quale il Codacons non avendo interesse e non crede che a voi faccia differenza se si è stato il comandante, il marinaio o l'ufficiale ha sbagliato no? quindi alla fine fare questa ricostruzione potrebbe anche andarvi a vostro sfavore però credo che è voi giusto perché è la verità se è la verità dobbiamo cercarla con determinazione avete degli obiettivi che è quello della trasparenza e dell'etica e quindi il codice etico per me è importante eh, quindi io non posso fare altro che ringraziare di ammirarvi in quello, nel, nel, in quello che state facendo allora ci diamo appuntamento a dopo la sentenza per commentarla se lei vuole venire io, qui nella nostra tele onestamente, televisione onestamente le dico una cosa io non sarò in grado e non ne commenterò mai una sentenza beh, so, non si sa mai no, no, nel tempo necessario no, que, questo non mi auguro che questa che questo incontro sia stato chiarificatrice, chiar, abbia chiarito tante cose. Bene. La ringrazio. Buona fortuna anche. E grazie, sì.